E l'astronauta donna, la prima astronauta donna che ora sta per partire in una delle prossime spedizioni. Quindi ce ne sono, purtroppo però le percentuali. Assolutamente, i numeri eh, dipingono una situazione assolutamente sconfortante. E salutiamo intanto Chiedo, scusa, Flavio Marzano che ci deve treno. lasciare perché non ok, so ok. Okay. Destra, Scusate, certo. è un treno. Guardi subito qui a destra. Scusate ma c'è un treno e sicuramente queste serate e ancora una volta ringrazio il movement che ha organizzato ma anche chi ci ha eh, accolto e chi sta partecipando e forse anche lavorare eh, direttamente nelle scuole laddove c'è eh, quel momento in cui tra, tra la fine delle medie e poi magari anche gli anni superiori si decidono un po' le carriere e quindi andare a dar forza anche per dire eh, non sottovalutiamoci ma eh, prendiamo posto dove giustamente si ha pieno diritto è un'azione una, un di, di autocoscienza, di consapevolezza che sicuramente eh, va fatta ehm, io chiamo ancora qua Emiliana eh, Massimova che eh, ci dà ancora la voce di Ada con un secondo estratto delle sue lettere Grazie. questa è una lettera di quando Ada aveva 26 anni del 6 febbraio 1841 ad Augustus de Morgan, un matematico, visto che abbiamo parlato di matematica anche, «Caro signor de Morgan, come sapete io mi pongo tante domande e faccio complesse speculazioni metafisiche, compenetrate l'un l'altra, da non essere mai del tutto soddisfatta delle mie conclusioni, perché, pur sforzandomi al meglio delle mie capacità, io posso comprendere solamente una frazione infinitesima di quello che vorrei conoscere» riguardo le molte connessioni e relazioni in cui mi imbatto, riguardo come il tema in questione è stato inizialmente ideato e come è arrivato al punto, eccetera, eccetera. Io sono particolarmente incuriosita da questo meraviglioso teorema. Comunque cerco di mantenere la mia mente metafisica ordinata, la vostra, Augusta Ada Loveless. Anche qui mh, vediamo come eh, gli anni sono quasi atipi, atipici, da noi eh, una produzione o dei riconoscimenti arrivano magari con delle età più avanzate, e invece in passato e anche Adaccio testimonia la freschezza dei, dei vent'anni e del cervello, nel momento del suo apice di produttività, di creatività fortunatamente ci rimane attraverso i suoi scritti e attraverso le sue relazioni. Eh, voltiamo pagina e riagganciamo alcune delle cose che abbiamo toccato parlando di Babbage poc'anzi perché eh, invito qui Carlo Randone che è un uh, socio del, del, del Mupin ma soprattutto per inciso è, è, lavora come IT architect all'IBM ma questo è meno importante perché oggi invece ci uh, rappresenta la uh, Charles Babbage Institute che è una grossissima, forse la maggiore eh, istruzione eh, al mondo che si occupa della storia della tecnologia dell'informatica e quindi eh, facciamo anche un po' di eh, ordine fra eh, le varie attività e storia del, di questo illustre eh, matematico inventore che appunto è stato molto in relazione con Ada ma ci ha lasciato un'eredità che fortunatamente pochi anni o sono in qualche modo si è messa davvero in moto. Tre. Sì. Buonasera a tutti. Eh, ci ricolleghiamo ad alcune cose che la dottoressa Giordano tra l'altro ha già eh, introdotto e aggiungiamo, come diceva il nostro moderatore, un pezzetto no, alla nostra storia. In particolare un pezzetto che riguarda eh, quelle che sono le eh, cosiddette macchine di Charles Babbage. In particolare i difference engine, e quindi non il, ma i, perché sono più di uno, e la macchina analitica. Eh, non mi dilungo molto su, sulle parti introduttive, anche perché poi questa presentazione la troverete sui, sui nostri siti e eh, ci sono tutti i dettagli, per cui anche da talora, su alcune slide andrò un pochino più, più velocemente, cerco così di, di condividere con voi alcuni punti. Babbage nacque alla fine del 1700, nel 1791, eh, studiò, a parte con degli istitutori privati, anche perché aveva qualche problemino di salute da ragazzino, comunque studiò al Trinity College di, di, di Cambridge e, e entrò nel 1811 eh, a Cambridge. Eh, oggi viene definito, lui si definiva filosofo sostanzialmente, che era anche un appellativo degli scienziati dell'epoca sostanzialmente e eh, viene riconosciuto spesso oggi come eh, protoinformatico. Non dimentichiamo che noi qui lo ricordiamo anche perché poi a partire dal 1833 conobbe Ada Lovelace e poi successero quelle cose che, che abbiamo raccontato e che, eh, e che poi riprenderemo. Eh, ha occupato una cattedra importante, la cattedra lucasiana di matematica a, a Cambridge, è noto per queste sue due macchine, su cui fondamentalmente io focalizzerò questa mia presentazione, quindi le macchine alle differenze, da non confondere per chi è matematico con gli analizzatori differenziali, niente a che vedere, eh, le macchine alle differenze, vedremo perché si chiamano così, c'è una curiosità dietro questo nome, e poi quante, perché sono almeno due, e la, la famosa almeno nel settore, la macchina analitica. Eh, come ho già ricordato nel 1833 incontrò una giovanissima Ada Lovelace e vedremo poi che cosa è stato costruito. Eh, morì eh, a ben 79 anni che era un'età di tutto rispetto dato il periodo. Quindi eh, fino, eh, fino alla sua morte lui si occupò dei suoi interessi scientifici e in particolare della macchina analitica, che adesso andremo a collocare nell'ambito di quella che è un po' la cronologia della sua vita. Eh, lo studio da cui è tratta questa cronologia è eh, tratto da un articolo, l'evoluzione delle macchine di Babbage, scritto da Alan Bromley. Bromley, che è mancato nel 2002, è stato uno dei più eh, eminenti studiosi eh, dei documenti, dei disegni, studiosi contemporanei, dei documenti e dei disegni di Babbage ha scritto molti articoli, non molto divulgativi in realtà questo signore qui, Bromley, però molto molto precisi su quella che è l'interpretazione eh, dei disegni di Babbage e vedremo come e quando sono venuti utili questi studi. In particolare lui in questo articolo fa una sorta di cronologia della vita di Charles Babbage cercando di riordinare il tema, tema che eh, fino a questi articoli questo è un articolo del 1987, era stato scarsamente affrontato e scarsamente approfondito. Rileggendo la biografia, l'autobiografia e le biografie di Barbage si può ricostruire che lui si occupò della prima macchina, alle differenze, in un periodo di tempo, non fece solo quello ovviamente, si occupò di un sacco di altre cose, oltre a vivere di rendita, perché comunque era figlio di banchieri, nel 1822 e nel 1833. Causa la cessazione di fondi del governo inglese sul progetto della prima macchina delle differenze, iniziò a pensare ad una macchina di carattere più generale, che poi andremo a vedere la cosiddetta macchina analitica, come lui stesso la chiamò, e se ne occupò per un discreto periodo di tempo. Studiando, i meccanismi per progettare questa macchina analitica, questa macchina da calcolo ancora più sofisticata e potente, diremmo noi oggi programmabile, se vogliamo, rispetto alla macchina delle differenze, disse ma quel mio primo analizzatore, la macchina alle differenze era rozza, eh, rifacciamola, riprogettiamola e progettò una seconda macchina alle differenze, che eh, era una sorta di razionalizzazione della prima, anche se funzionalmente faceva sostanzialmente le stesse cose della prima. Se ne occupò per un paio d'anni solo, per poi tornare eh, al suo vecchio amore, cioè la macchina analitica di cui si occupò poi per tutto il resto della sua vita, producendo un'enorme quantità di, di disegni, appunti, note, ancora oggi molto eh, disorganizzate. Vedremo chi si sta occupando oggi di riorganizzare questi appunti e soprattutto perché. Quindi vi lascio questa piccolissima suspense, poi vedremo come... Eh, come si risolve? Il fatto che eh, Babbage si sia occupato in fasi alterne di queste eh, sue invenzioni, sostanzialmente, e il fatto che due di queste invenzioni abbiano lo stesso nome, perché sono tutte e due macchine alle differenze, ha contribuito a creare, da quando sono stati un pochino riscoperti, negli anni 70, nel 1900 però, questi studi, eh, creare non poca confusione. Si trovano ancora oggi, soprattutto su, su internet, se non si va su pubblicazioni specializzate, degli articoli in cui si fa un'enorme confusione tra quella che è la prima macchina le differenze e quella che è la seconda macchina le differenze e quella che è invece la macchina analitica. Quindi eh, questa piccola presentazione vuole essere un, un piccolo contributo in italiano per chiarire un attimo che cosa erano queste macchine e che differenza c'era tra una e l'altra. Quindi questa è la situazione. Perché Babbage, da matematico, eh, progettò, studiò, pensò la macchina delle differenze? Parliamo della prima macchina delle differenze. Beh, la progettò perché si imbatté in quella che poi venne definita la crisi delle tavole, la crisi delle tabelle. Eh, le tavole, le tabelle, vi vedete un estratto di Bonvega del 1794, erano calcolate a mano, e tavole dei logaritmi, tavole delle funzioni trigonometriche, e servivano per che cosa? Servivano per la navigazione marittima, servivano per i calcoli anche delle strutture complesse, eh, servivano, uno non ci penserebbe mai così, e lui se ne occupò all'inizio proprio per questo, per calcolare le, eh, gli indici di mortalità della popolazione per le assicurazioni. Quindi uno degli impieghi delle tavole era proprio questo, per le società di assicurazione. Il problema delle tabelle è che lui le, le analizzò e vide che erano piene zeppe di errori. C'erano decine di errori, errori di calcolo, errori di trascrizione e errori soprattutto introdotti durante la fase di stampa, quando si inserivano i caratteri mobili per la stampa. Il tipografo sbagliava, perché un conto è scrivere una parola, più o meno la sbaglio ogni tanto, ma i numeri sono numeri, non c'è alcun legame tra una cifra e l'altra, se non conosci il metodo di calcolo. Per ovviare questo, tutte le macchine che progettò Babbage comprendevano un meccanismo, non solo di stampa, ma comprendevano anche un meccanismo in grado di produrre quelli che noi oggi chiameremo i master di stampa, cioè le lastre tipografiche, in rame, a pressione, in modo tale che poi quella stessa lastra di rame potesse essere usata per stampare la pagina, e ovviando anche il problema della trascrizione sui caratteri mobili quindi tutte le macchine di Papa già hanno una stampante questa è una cosa interessante perché si chiama macchina alle differenze? la prima, la seconda, queste due macchine perché si chiamano macchine alle differenze? perché il metodo di calcolo usato